Ciao, buongiorno a tutti. Una partnership iniziata nel 2015 con la riqualificazione dell'impianto eh, a Tashunka a Todi. Lì fu riqualificata tutta la pavimentazione della scuderia con piastra in gomma riciclata e il campo con un mix di sabbia fluviale e, eh, e granuli di PFU. Andando avanti e sempre attenti a quello che è il benessere del binomio cavallo-cavaliere, nel 2017 è stato riqualificato l'impianto ad Orvieto, il Leppi Lì la sperimentazione è incentrata sul campo di lavoro. È stato riqualificato il campo con un fondo in piastre di gomma riciclata, e per la parte drenante, e il sopra in, in granuli di PFU. Fu ottimale per il lavoro in piano e per la disciplina del volteggio. E eh, andando avanti, con, con, sempre con il coinvolgimento anche dell'Università dell di, di Perugia, la facoltà di veterinaria, è stata messa in atto una ricerca scientifica sempre sul benessere del cavallo, eh, appunto sul, sullo sforzo del cavallo su, questi, su queste pavimentazioni. È stata inoltre fatta una ricerca con un macchinario, l'Air che è un macchinario proveniente dall'America, che testa lo sforzo fisico e l'impatto che il cavallo ha al momento del... Eh, della posa del, dello zoccolo sul terreno. Il risultato è stato ottimale, quindi da questa sperimentazione, sempre con l'Università di Perugia, Facoltà di Veterinaria, con il professor Pepe, siamo andati oltre e abbiamo eh, sperimentato un nuovo campo, con, eh, un nuovo fondo, scusate, un nuovo fondo di campo con granuli di PFU e una percentuale di sabbia incapsulata sempre in granuli di PFU. Eh, modificando leggermente il, il fondo drenante per, il, per avere maggiore grip. Questa sperimentazione per ottimizzare anche la, sulla disciplina del salto ostacoli. Infatti questa parte del famoso terzo campo, così denominato, è stato poi testato eh, in Fiera Cavaglia a Verona con eh, il campo allenamento per la Coppa del Mondo. Inoltre, sempre attenti al benessere del cavallo, è stata fatta anche una ricerca per la parte pneumologica perché noi sappiamo tutti che i campi in sabbia producono la silicosi. La silicosi è una malattia respiratoria perché, eh, che proviene dal appunto dal, dal silicio contenuto nella sabbia. I campi in gomma non hanno polvere, quindi sono ottimali non solo per le vie respiratorie del cavallo e del cavaliere, ma anche per l'istruttore in campo, perché poi, se ci pensiamo bene, è quello che ne subisce più di tutti. Essendo a terra, è quello che respira più polvere di tutti. Qui, con, le, con i professori dell'Università di Perugia, la Facoltà di, di Veterinaria, è stata fatta una ricerca proprio sulla parte pneumologica e coinvolgendo anche il Dipartimento di igiene e salute dell'ASL della 1 di, di Perugia.